Lino Banfi, mia moglie e la mia famiglia sono il cemento armato della mia vita. Lino Banfi è oramai il nonno dItalia per Antonomasia. Lattore, uno dei simboli viventi del cinema italiano dei decenni passati. Ha sempre mostrato di avere un legame fortissimo con il suo nucleo familiare, non nascondendo mai il cordone umbilicale che lo lega a sua moglie anche in merito alle decisioni lavorative prese nel corso della sua carriera. Un dato di fatto che ha ribadito anche in tv, ospite della trasmissione Il Sabato Italiano, andata in onda su Rai 1 il 30 settembre.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 Faremo una festa da re per i 50 anni, avevo promesso a mia moglie. E grazie a Dio mi è andata bene. Le condizioni di salute della moglie di Lino Banfi. L'attore è anche tornato sui problemi di salute che hanno colpito la moglie di recente. Non sta benissimo, non può camminare perché ha il nervo sciatico schiacciato da due vertebre. Pochi spostamenti per rimanere vicino a Lucia. Era stato proprio Banfi a raccontare dei problemi di salute di Maria pochi mesi fa, in occasione di un incontro pubblico a Polignano a Mare, dove aveva presentato la sua biografia, Sono in Puglia e ve lo devo dire. Mia moglie sta molto male. È difficile far sorridere quando si ha una persona cara che non sta bene. Mi sposto eccezionalmente, perché voglio stare vicino a mia moglie, il valore della famiglia viene prima di tutto. In quella stessa occasione si era fatto un augurio. Tornerò qui con mia moglie, perché l'ha vista poco questa città.